Oggi tratteremo di un caso avvenuto a Chao Chilla nel 1979 Una storia davvero terribile che ha visto coinvolti 26 bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni I rapitori tennero questi bambini all'interno di un camion che poi hanno sotterrato in una cava L'intenzione era quella di chiedere un riscatto per la loro restituzione Prima di iniziare con questo video volevo chiedervi gentilissimamente se già non lo fate di seguirmi anche su Facebook perché di ultimo sto portando tantissimi casi anche lì in un formato un po' diverso grazie anche all'aiuto di Jelly Smack quindi chi volesse seguirmi anche su quel social eh, mi raccomando cercami su Facebook Sebastiano Serafini in Giappone Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video true crime Il caso di cui parleremo oggi è davvero terribile e solo a pensarci mi vengono i brividi La storia di oggi vede protagonista il figlio di un proprietario di una cava di Livermore chiamato Frederick Newhall Woods IV e due suoi amici di nome James e Richard, che erano fratelli. Il tutto è avvenuto il 15 luglio del 1976, quando intorno alle 4 del pomeriggio l'autista di scuola bus quale Frank Edward Ray stava riportando a casa 26 studenti, dalla scuola elementare di Derry Lane, al ritorno di una gita scolastica estiva nella piscina di Chowchilla nel mentre stavano percorrendo la strada del ritorno un grosso furgone bloccò loro la strada davanti proprio a questo scuolabus Ray ha quindi dovuto per forza fermare l'autobus ed è stato assalito da tre uomini che peraltro erano armati e avevano delle calze di nylon che coprivano il loro volto uno degli uomini ha puntato addirittura una pistola contro Ray mentre un altro di loro ha preso la guida dell'autobus il terzo invece li seguiva col furgone i rapitori nascosero l'autobus nel Brenda Slug un ramo poco distante dal fiume Chowcila dove era stato parcheggiato un secondo furgone i finestrini posteriori di entrambi i furgoni erano stati dipinti di nero e gli interni erano stati rinforzati con dei pannelli. Rei e i bambini sono stati costretti a entrare nei due furgoni sotto la minaccia appunto di questi uomini che erano armati. Questo furgone ha poi guidato per circa 11 ore prima di arrivare in una cava, appunto, nei pressi di Livermore, che, come vi ricordo, era proprio di proprietà di uno di questi rapitori. Nelle prime ore del 16 luglio i rapitori hanno costretto queste vittime a scendere all'interno di un camion sotterraneo del quale avevano disposto una piccola quantità di cibo dell'acqua ed alcuni materassi immaginatevi la paura che Ray e questi bambini devono aver potuto provare in quelle circostanze i più grandi hanno impilato i materassi in modo che alcuni di loro potessero raggiungere l'apertura in cima al camion che era stata tuttavia coperta da una pesante lamiera e appesantita ancor di più da due batterie industriali da 45 kg dopo ore di sforzi Ray e il ragazzo più grande il 14enne Michael Marshall hanno incastrato il coperchio con un pezzo di legno e hanno spostato le batterie, hanno poi scavato il resto dei detriti che bloccavano l'ingresso 16 ore dopo essere entrati in quel camion il gruppo è riuscito ad uscire e si è incamminato verso la baracca di guardia della cava il figlio del proprietario della cava il 24enne Frederick Newhall Woods IV è stato subito sospettato di essere una delle persone che aveva le chiavi della cava e un accesso sufficiente per seppellirvi un camion dei traslochi lui e i suoi amici i, appunto come vi dicevo i fratelli james e richard rispettivamente di 24 e 22 anni erano stati precedentemente condannati per furto di veicoli a motore per il quale erano stati condannati alla libertà vigilata un mandato è stato eseguito nella proprietà del padre di woods dove la polizia ha recuperato una delle pistole usate nel rapimento e all'interno di esso vi era anche una bozza per una possibile richiesta di riscatto, ma i tre uomini si sono dati alla fuga. Fortunatamente Woods è stato catturato due settimane dopo il rapimento nella città di Vancouver in Canada, mentre James è stato catturato prima lo stesso giorno, ancora in California. Per quanto riguarda Richard, invece, è stato proprio lui che volontariamente si è consegnato alle autorità otto giorni dopo il rapimento. I rapitori non erano stati in grado di presentare nemmeno la loro richiesta di riscatto, pari a 5 milioni di dollari, che magari non vi diranno tanto però eh, dal momento che questo caso è avvenuto 50 anni fa capirete come i 5 milioni di dollari all'epoca erano una somma molto cospicua, quasi 5 volte tanto, magari quella che varrebbe nel 2020 da certi punti di vista. E il motivo per cui non erano riusciti, pensate, a eh, inviare questa loro richiesta di riscatto era perché le linee telefoniche del dipartimento di polizia di Chilla erano intasate dalle chiamate dei media e delle famiglie che cercavano i loro figli. Io ragazzi, sapete come la penso dei media quando si interessano uh, di casi del genere, nel senso perché molto spesso, come abbiamo visto anche in vari casi su questo canale, l'introduzione dei media talvolta impedisce il buono svolgimento e il successo di determinate indagini e la risoluzione di alcuni misteri. E meno male che questi bambini sono riusciti mettendosi d'impegno a scappare da quel terribile camion sottoterra, se magari non fossero riusciti a scappare qualcosa fosse andato storto e questi rapitori non avessero non fossero stati in grado di presentare la loro richiesta di riscatto magari questi bambini non avrebbero mai più rivisto la luce del sole a me questa cosa sola l'idea e a pensarci mi spaventa veramente tantissimo in ogni caso tornando appunto ai eh, rapinatori sono eh, andati a dormire e si sono svegliati a notte fonda con i notiziari televisivi che gli avevano informati che le vittime si erano liberati e erano a sicuro, cioè voi immaginate Immaginatevi che nel mentre questi rapitori si erano addormentati, la mattina dopo si svegliano e scoprono che eh, praticamente eh, questi ragazzi che avevano rapito erano riusciti a sfuggire. James ha dichiarato che nonostante provenissero da famiglie benestanti, sia lui che Woods erano profondamente indebitati e qua vi cito parola per parola. Avevamo bisogno di più vittime per ottenere più milioni e abbiamo scelto dei bambini perché i bambini sono preziosi. Lo Stato sarebbe disposto a pagare un riscatto per loro, non si sanno difendere e sono vulnerabili. Alcuni dettagli del crimine corrispondevano peraltro a quelli di The Day the Children's Vanish, un racconto di Hugh Pentecost pubblicato nel Daring Detectives di Alfred Hitchcock. Non so se qualcuno l'ha mai visto però eh, era insomma è avvenuto comunque questo nel 1969. Infatti dovete sapere che una copia di questo libro si trovava proprio nella biblioteca pubblica di Chowchilla e la polizia ha ipotizzato che ciò avesse ispirato proprio questi rapitori. Ad ogni modo, tre giorni dopo che questi rapitori si sono dichiarati colpevoli di questo rapimento a scopo di riscatto e rapina si sono tuttavia categoricamente rifiutati di dichiararsi colpevoli di avere inflitto un qualsiasi tipo di danno a livello fisico a questi ragazzi poiché una condanna per questo capo d'accusa insieme a quello di rapimento comportava una condanna quasi obbligata all'ergastro senza possibilità di libertà vigilata sono stati processati con l'accusa comunque di lesioni gravi dichiarati colpevoli e condannati alla pena obbligatoria ma le due condanne sono state annullate da una corte d'appello che ha ritenuto che le lesioni fisiche subite dai bambini per lo più tagli e lividi non soddisfacessero lo standard per le lesioni personali previste dalla legge americana sono stati comunque condannati nuovamente eh, all'ergastro con possibilità però di libertà eh, condizionata Richard è stato rilasciato nel 2012 mentre James ha ottenuto la libertà condizionata il 7 agosto del 2015 Nell'ottobre del 2019 a Woods è stata negata ancora una volta la libertà vigilata Pensate per la diciannovesima volta Lui per 19 volte ha tentato di ottenere questa libertà vigilata e non l'ha mai ottenuta Nel 2016 una causa per risarcimento dei lavoratori intenta da Woods Ha anche rivelato che ha gestito diverse attività Tra cui una miniera d'oro e una concessionaria d'auto Da dietro le sbarre senza avvisare le autorità Autorità carceriere, come er, gli era stato richiesto, come vi dicevo, eh, questo Woods era l'erede di mh, una ricchissima famiglia californiana. Infatti, è assurdo come. Un ragazzo comunque che avrebbe avuto una vita così agiata abbia scelto di eh, compiere questo crimine che gli ha di fatto rovinato la vita in ogni caso eh, eh, dovete sapere che questo woods ha ereditato dai genitori un fondo fiduciario che in un documentario del tribunale è stato descritto come un valore pari a 100 milioni di dollari sebbene eh, l'avvocato di woods abbia contestato la veridicità di tale importo questo wood si è sposato tre volte nel mentre che era in prigione e ha acquistato una villa a circa 30 minuti dal carcere. Nel marzo del 2020 è stata concessa la possibilità comunque di eh, ottenere per Woods la libertà vigilata, ad ogni modo per far sì che tale eh, richiesta sia approvata c'è bisogno che l'intero consiglio acconsenta eh, a tale decisione e quindi la divisione legale del consiglio e anche del governatore stesso della California. Spostandoci adesso sull'autista di questo autobus quale Frank Edward che tra l'altro è venuto a mancare una decina di anni fa, il 17 maggio del 2012, egli ha ricevuto eh, un premio diciamo, o una medaglia da parte della California School eh, Employees Association per l'eccezionale eh, servizio svolto alla comunità. Prima di morire nel 2012 ha ricevuto la visita di molti degli scolari che lui aveva aiutato a poter scappare da quella giornata assolutamente da dimenticare. E per quanto riguarda invece i bambini rapiti sembra che uno studio ha rivelato che eh, tali ragazzi hanno sofferto di attacchi di panico, incubi eh, con eh, rapimenti e morte e cambiamenti della personalità. Voi immaginatevi comunque in quegli anni quando si è così piccoli essere eh, protagonisti in prima persona di avvenimenti così atroci. Molti svilupparono paure come quella, la paura delle automobili, del buio, addirittura del vento, delle cucine, dei topi, dei cani e anche degli hippie. E uno di loro tra l'altro finì anche per sparare a un turista giapponese con una pistola a pallini quando l'auto del turista si ruppe davanti a casa sua Cioè immaginatevi questo turista giapponese è andato a scontrarsi contro la sua casa e lui eh, gli ha sparato molti bambini hanno continuato a manifestare sintomi di trauma tra l'altro anche 25 anni dopo il rapimento tra cui abuso di sostanze e depressione e alcuni sono stati imprigionati per aver fatto qualcosa di violento o quant'altro nel 2016 eh, i 25 bambini bambini rapiti sopravvissuti hanno portato avanti una causa che avevano in intentato contro i loro rapitori, anche perché immaginate che questi rapitori, in particolare Woods, avevano un capitale così ingente e il fatto che praticamente alle famiglie non sia andato quasi niente è abbastanza assurdo. Ragazzi questo era il caso di oggi, un caso che forse già conoscevate, estremamente famoso, però che volevo portare su questo canale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, scrivete anche qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e spero di vedervi al prossimo video, grazie sempre tantissimo per seguire questi eh, miei video. Un ciao da Seba, ciao! ciao. Dizio, la cosa è la stessa